ciao e benvenuti a un appuntamento così molto vacanziero dei tips and tricks di final cut pro line coach questa cosa scaturisce da un messaggio la domanda era del fatto che si stava cercando di ottenere un h264 con un data rate un po più alto e che eh, non si capiva come mai il master che Viene fatto con Final Cut in H2S4 quindi nella sezione master eh, delle esportazioni di Final Cut, fosse alla fine un master che non aveva un data rate sufficiente. Ora c'è da dire che l'H2S4 è per sua natura a meno che non viene bloccato, per esempio, con compressor in un eh, data rate, fisso, quindi un costant bitrate per tutto il tempo però per sua natura è un codec variabile. Allora, cosa significa un codec variabile? Significa che per esempio io che sono adesso qua, mi sono messo fuori casa, sono in un ambiente leggermente in movimento, c'è anche il sole dietro così, però sono abbastanza fermo, sono abbastanza tranquillo e statico. Eh, il codec H2S4 farà eh, un ragionamento e dirà ok, ci sono tante parti dell'inquadratura molto tranquille, stabili e quindi posso abbassare il data rate perché comunque riesco a conferire all'immagine la corretta qualità pur risparmiando spazio. Eh, nel momento in cui io prendessi il telefonino e cominciassi a fare dei movimenti in consulti oppure la camera inquadra un qualcosa un'attività molto molto movimentata una partita di calcio un grande movimento così allora automaticamente dovrà sostenerle per mantenere una qualità eh, diciamo minima garantita dovrà sostenere alzando il bitrate io ho preparato una timeline quindi ci spostiamo su final cut ho preso delle foto eh, direttamente dai generator di Final Cut, questo è il generator Grange e poi c'è il Natural che contiene invece immagini di natura. Qualcuna si è mescolata insieme. Noi adesso useremo solo la prima immagine a 10 secondi, facciamo X per dargli l'in e l'out e andremo a fare un export così, di un'immagine statica, un'immagine completamente ferma. Quindi andiamo a fare share master H2S4. Quindi stiamo facendo il test, lo chiamiamo test 1. E, eh, come vedete è un video e audio anche se l'audio non c'è comunque lasciamo video e audio h 264 1090 x 1080 quindi è il suo standard di masterizzazione stiamo all'interno del mondo del mastering che per final cut significa fare una cosa che può essere conservata come, pro, come diciamo copia da utilizzare poi per fare delle copie di distribuzione delle copie più piccole più compresse più leggere per mandarle con eh, whatsapp piuttosto che altre cose quindi un master a questo punto gli diamo l'ok okay. vi ricordo che appunto è una foto di 10 secondi completamente ferma per tutti i 10 secondi aspettiamo che fa l'export ok è finito andiamo a vedere e andiamo ad aprire questo export con media info in media info vediamo che il bitrate totale è di 15 megabyte al secondo quindi mi sarei aspettato sinceramente meno il peso uh, del file è di 19 mega lo vediamo qua adesso abbiamo qua abbiamo detto tutte queste foto andiamo a fare una cosa un po pesante cioè prendo tutte le foto che sono appunto 25 gli do una durata di un frame a foto adesso abbiamo questo pacchetto da un frame luna e quindi cosa facciamo lo andiamo a copiare e lo andiamo ad incollare fino a raggiungere ho esagerato i 10 secondi adesso ne togliamo alcuni ok adesso dura esattamente 10 secondi però è un video che a ogni fotogramma cambia immagine ma attenzione le immagini sono ferme cioè è vero che c'è variabilità ogni frame ci sarà una cosa diversa quindi arriveranno tante tante informazioni ma in realtà scopriremo che quando sono ferme così in realtà non c'è una grande differenza andiamo a fare il master di questo video composto da tutti questi frame eh, in questo modo lo chiamiamo test 2 allora sta esportando ci mette un po di più perché comunque le immagini sono tutte differenti quindi comunque è una cosa un po più impegnativa diciamo però ci siamo andiamo a vedere anche questo file lo confrontiamo questo pesa 15 mega 7 MB, e quello di prima che era completamente fisso pesa addirittura 19 mega pesa di più questo qua che è completamente in movimento pesa un po di meno Quindi questa è una cosa abbastanza strana se andiamo a vedere eh, con tasto destro apri con media info questo programmino veramente utile ci dà un bitrate totale di 12 MB al secondo mentre il file di prima test 1 ci dava 15 MB al secondo quindi addirittura questa variazione per qualche motivo viene vista eh, viene usato ancora meno bitrate questa è una cosa molto strana eh? molto strana adesso andiamo a fare un'altra cosa che Produrrà molto più confusione nelle immagini. Andiamo a mettere sopra un plugin della Pixel Film Studio, uno di questi tipo Pro statico, così lo andiamo a mettere sopra a tutti i 10 secondi. Quindi, noi avremo ogni frame una variazione di immagine sotto e in più tutte le immagini saranno in realtà completamente come vedete, no? piene di eh, questo effetto statico. Quindi, vediamo l'esportazione in questo caso cosa andrà a produrre, di nuovo il nostro master h264, test 3, andiamo e via e aspettiamo che avvenga l'esportazione, eh, ovviamente adesso ci vorrà ancora un po' di più quindi tagliamo il momento e andiamo direttamente al risultato ed eccoci qua abbiamo terminato, ecco qua il file che arriva, Test 3 e attenzione questo qua che ha tutto questo casino dentro, eccolo qui che lo faccio andare, pesa 26,4 mega, sempre 10 secondi, ma a differenza del test 2 che invece era formato da tutte immagini che scorrevano rapidamente, un frame luna in questo modo sempre 10 secondi che pesa 15,7 mega e del test 1 che non si sa bene perché, ma pur essendo fermo, statico, senza nessuna variazione, Pesa di più di quello in movimento questa è una cosa che anch'io in fondo non riesco a spiegarmi per bene però questo qua pesa decisamente di più come file e se andiamo a vedere a questo punto il bitrate di questo file scopriamo che il bitrate totale è di 21,1 megabyte al secondo quindi il concetto è che il master in h264 la qualità del nostro master non è data per forza dal bitrate. Se noi all'interno del nostro video abbiamo dei momenti statici, dei momenti in cui viene inquadrata una persona che parla un po' come me adesso in un ambiente statico e non succede niente, il sistema h 2 questo codec che poi adesso è superato anche dall'H2S5, ma comunque, comunque un codec interessantissimo perché riesce no, a mantenere una buona qualità pur abbassando molto il bitrate, ci permette di avere comunque un'immagine intellegibile, assolutamente di grande qualità essendo un master, che oscilla in un ambito che può andare dai 15, 12, 15, fino ai, come in questo caso, 21 MB al secondo, perché più lui incontra la difficoltà, più cercherà di risolverla aumentando il bitrate. Ora il problema non è cercare di vedere che il nostro file abbia un bitrate alto perché quello sarà indice di qualità. La qualità del fotogramma è data sì dal bitrate, la qualità del fotogramma è data sì dall'ottica che usiamo e dalla camera che stiamo usando, la qualità di un prodotto audiovisivo è data da tutt'altro, è data dal montaggio, è data da come noi raccontiamo la nostra storia, è data da come noi riusciamo a catturare l'attenzione dei nostri spettatori perché il frame sia sì importante ma poi se questo frame è vuoto di contenuti quel frame rimarrà comunque un bellissimo frame completamente vuoto di contenuti e quindi ecco qua svelato il mistero non avremo mai un bitrate fisso usando il master di Final Cut ma avremo sicuramente la migliore qualità possibile come master in H264 perché eh, Final Cut non ci penserà due volte ad alzare il bitrate laddove capirà di averne bisogno e basta è tutto qua allora questo serviva così per rispondere proprio a, una, a, una, a un quesito che era uscito in, una, in un post però mi ha dato un po' l'occasione di decidere di fare un piccolo video da mettere sul mio canale youtube quindi se volete seguitemi anche se io non produco tantissimi video e tutorial ne faccio veramente pochi, non ho il tempo di realizzarli, però ecco se volete seguitemi sul canale YouTube, ma seguite soprattutto la pagina Facebook Final Cut Online Coach, dove potete trovare suggerimenti, dove sono sempre lì pronto a darvi dei consigli, quindi scrivetemi e cercherò di darvi una mano. Un abbraccio a tutti, buon, buon inizio estate, mi raccomando, stiamo attenti, muoviamoci con discrezione. Ciao a tutti!